Thank you. Buongiorno, sono Elena Viganò, sono docente di economia e politica agroalimentare presso il Dipartimento di Economia e Società Politica dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. In riferimento all'obiettivo 2 dell'Agenda 2030, sostanzialmente centrato sulla necessità di nutrire il pianeta attraverso modelli di agricoltura sostenibile, cercherò di rispondere alla domanda che cos'è la sostenibilità dei sistemi agroalimentari. È un tema complesso che cercherò di affrontare con un approccio sistemico per evidenziare i principali problemi e le relative soluzioni per finire con un consiglio di lettura che ci aiuterà a comprendere più profondamente le implicazioni sociali legati al processo di industrializzazione del settore, del settore agricolo. Che cos'è quindi la sostenibilità dei sistemi agroalimentari? Beh, food system sostenibili sono quei modelli di eh, produzione, scambio e consumo in grado di coniugare la food security con obiettivi di tipo ambientale, il rispetto degli ecosistemi, la tutela delle risorse naturali, la mitigazione dell'effetto serra, con altri obiettivi di tipo sociale ed economico, garanzia della salute e del benessere e redditività e giusta remunerazione del, del lavoro. Ma cominciamo con l'analisi dei bisogni. Il mondo ha ancora fame. Allora il ragionamento mainstream che viene sviluppato eh, in questi anni è il seguente. Bisogna nutrire una popolazione in crescita. Bisogna quindi produrre di più e per produrre di più L'unica risposta ci può venire da un modello di agricoltura di tipo industriale. È necessario focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti. Un breve cenno alle dinamiche demografiche. È vero, la popolazione mondiale sta crescendo, ma non è altrettanto sicuro quale sarà il numero di abitanti per del pianeta Terra alla fine del secolo. È abbastanza facile, fare delle, facile relativamente fare delle previsioni con un orizzonte temporale di 20-30 anni, ma in un medio-lungo periodo è difficile stimare il tasso di fertilità. Notoriamente tende a calare parallelamente allo sviluppo economico, per cui i demografi diciamo non hanno una posizione univoca nel stimare la popolazione a fine, a fine secolo. Si potrebbe, potrebbe succedere che. Dopo un picco, dopo un picco ehm, diciamo, intorno al 2050-2060 potremmo assistere ad una diminuzione della popolazione. Questa è un prima, una prima sottolineatura importante. Ma l'altra sottolineatura importante è questa. Se noi allarghiamo lo sguardo e consideriamo Tutta la filiera, quindi non solo il settore agricolo ma tutta la filiera, incontriamo un altro problema importantissimo che è quello dello spreco alimentare. Ultimi dati, ci, eh, diciamo, ultimi dati pubblicati nel, in questi anni ci segnalano come circa un terzo della produzione mondiale di cibo viene perduto, viene sprecato e questa quantità basterebbe a sfamare quattro volte la popolazione malnutrita. Spreco alimentare vuol dire anche spreco di risorse, vuol dire emissioni di gas serra del tutto inutili. Se noi convertissimo lo spreco alimentare in equivalenti di CO2 ecco che lo spreco diventerebbe il terzo paese in termini di emissioni globali dopo Cina e Stati Uniti. Serve quindi produrre di più? No, serve produrre meglio e serve allontanarci da quei modelli di agricoltura industriale e di allevamento intensivo che hanno generato una serie di esternalità negative, una serie di esternalità negative che rendono sempre più vicini quelli che vengono definiti i limiti del pianeta. Agricoltura industriale e allevamento intensivo hanno provocato enormi danni a livello ambientale in termini di riduzione di ecosistemi, in particolare di riduzione della biodiversità che è base della, della vita sulla terra, inquinamento delle risorse naturali, l'acqua, l'aria, il suolo, una semplificazione, una banalizzazione del paesaggio che si è accompagnata a fenomeni di erosione di dissesto idrogeologico e a perdita di suolo e di fertilità, che compromettono le capacità produttive della nostra, del nostro settore agricolo. Tutto questo si è accompagnato anche ad aumento dei gas a effetto serra, soprattutto per l'uso di input chimici di sintesi, in particolare i concimi azotati, l'uso dei combustibili, il ciclo metabolico degli animali allevati. E ancora fenomeni di antibiotico resistenza, un insieme di fenomeni che impattano anche sul, sulla salute e, e sulla qualità della vita per chi lavora in agricoltura, per chi vive nelle aree rurali e per chi consuma alimenti, per tutti noi sostanzialmente. Questo modello di agricoltura si collega poi a dei modelli di consumo alimentare altamente insalubre, a bassa biodiversità, ricco di una serie di eh, cibi che costituiscono il cosiddetto junk food, con una serie di effetti eh, mh, rilevanti anche in, di, eh, anche in termini sanitari. Qual è la soluzione? Ci stiamo accorgendo che stiamo parlando di un tema molto complesso, quindi non esiste una soluzione semplice. No? Quindi noi dobbiamo mettere a fuoco una serie di interventi a diversi livelli per promuovere ecco, la sostenibilità di tutto il sistema agroalimentare, che è un po' anche l'obiettivo della comunicazione della commissione Farm to Fork, no? l'invito nell'ambito del Green Deal europeo a rivedere i modelli produttivi ma anche quelli di consumo per perseguire gli obiettivi che abbiamo definito all'inizio. Transizione verso l'agroecologia vuol dire abbandonare il modello di agricoltura industriale per spostarci progressivamente verso modelli di agricoltura biologica per andare dall'input substitution, sostituisco un, um, un fattore di produzione è consentito in agricoltura industriale con quelli previsti dai regolamenti sull'agricoltura biologica, e via via comincio ad avvicinarmi a modelli basati sull'equilibrio agroecosistemico. Quali sono gli elementi qualificanti delle agricolture biologiche, dell'allevamento biologico? Allora, innanzitutto la rinuncia all'utilizzo di input chimici di sintesi e di organismi geneticamente modificati. L'altro punto forte è il mantenimento e l'incremento della sostanza organica, quindi con una concimazione a base di, di, di letame, ma anche con tecniche quali il sovescio, per esempio, e ancora una serie di lavorazioni leggere, sistemazioni idraulico-agrarie, consociazioni tra culture. La parola chiave è diversificare, dalla diversificazione delle attività si raggiunge l'equilibrio, da sistemi aziendali complessi si raggiunge l'equilibrio. Quindi si riesce a valorizzare le risorse naturali e soprattutto le sinergie tra microrganismi, piante, animali, incluso l'uomo, per arrivare alla stabilità appunto degli agroecosistemi. Tutto questo è regolamentato a livello europeo e a livello internazionale, regolamentato e certificato, per cui esistono sostanzialmente delle definizioni chiare a cui l'attività di produzione, di trasformazione si deve conformare. Tutto questo genera una serie di esternalità positive che sono speculari con quelle dell'agricoltura industriale rispetto a quelle dell'agricoltura industriale. Quindi conservazione della biodiversità, protezione del suolo, paesaggio, contenimento del disastro idrogeologico, miglioramento del ciclo dei nutrienti, soprattutto ripristino della fertilità di capacità produttiva, equilibrio del bilancio idrico, e questo va da sé che è un elemento estremamente importante considerando le dinamiche della, eh, idriche e della temperatura in questo periodo di cambiamento eh, climatico estremo, sequestro di carbonio, riduzione delle emissioni di gas serra, resilienza, risparmio energetico. Sostanzialmente con questo tipo di modello si riesce a stabilizzare le rese, ad avere produzioni di qualità e a fornire una serie di servizi ecosistemici che vanno dalla impollinazione al controllo dei parassiti con antagonisti naturali e via discorrendo. Quindi non è non è vero che si produce di meno, noi possiamo passare a questo tipo di agricoltura riducendo in parte le rese ma in, diciamo, non in maniera estremamente, estremamente rilevante, anzi questa riduzione è sempre meno rilevante mano a mano che migliora la ricerca, che si potenzia la ricerca e che vengono fornite innovazioni tecnologiche adeguate a queste, alle aziende che adottano questi, questi modelli e allo stesso tempo otteniamo anche obiettivi di sostenibilità ambientale. Un altro capitolo importante è quello della relazione con la salute. I prodotti animali sono più ricche di sostanze utili come gli acidi grassi e omega 3 e ovviamente sono diciamo, essendo ottenuti con tecniche che non prevedono l'uso di ormoni, di, di, di stimolanti per la crescita, di, di antibiotici eccetera, ecco, riducono il rischio di antibiotico resistenza. Anche i prodotti vegetali sono caratterizzati da un maggior contenuto di vitamine, polifenoli, ossidanti e un minor contenuto di azoto, metalli pesanti e ovviamente pesticidi con un impatto quindi favorevole in termini di riduzione di diverse patologie in particolare per i bambini, le donne in gravidanza in particolare e per chi lavora in agricoltura. Tecniche di allevamento bio riducono e di, e di coltivazione bio riducono anche le possibilità di diffusione di zoonosi e questo è particolarmente importante anche in termini di salute eh, umana. L'altro aspetto è quello della sostenibilità economica ovviamente, cioè noi non possiamo promuovere un modello che sia sostenibile in termini ambientali senza garantire reddito agli, agli agricoltori, senza garantire un'equa remunerazione delle risorse. Il mercato dei prodotti bio ha delle ottime, sta registrando delle ottime performance, i prezzi mediamente sono più elevati e studi che vengono realizzati per un orizzonte temporale di medio, di medio periodo, diciamo così, evidenziano anche un più basso livello dei costi di produzione parallelamente ad una ehm, riduzione delle rese, appunto come dicevamo prima, non così, non così importante. Ma la sostenibilità delle imprese, la sostenibilità economica delle imprese non dipende solo dal, da questi aspetti, dipende anche da un'innovazione un che riguarda la gestione delle relazioni all'interno della filiera. Nelle filiere agroalimentari noi abbiamo un forte, una forte sperequazione di potere contrattuale a favore dei Trasformatori e soprattutto dei distributori, della grande distribuzione organizzata. Per cui quello che serve in questo momento è un'innovazione diciamo tecnologica ma anche un'innovazione organizzativa mediante il rafforzamento delle relazioni tra attori della filiera anche attraverso una integrazione via contratto che tuteli in qualche modo gli agro, degli agricoltori per far sì che il prezzo pagato dei consumatori non vada a remunerare in modo così preponderante l'ultimo step delle supply, delle supply chain. Quindi sostanzialmente l'agricoltura biologica è quel tipo, le agricolture biologiche anzi sono quelle agricolture che consentono di perseguire so, in, sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale e anche sostenibilità economica, coerenti con un approccio che evidenzia l'interdipendenza, l'interconnessione che esiste tra salute umana, salute animale e salute degli ecosistemi. Ora per rafforzare questo modello è necessario un'azione di ricerca, di sviluppo di, di, di tecnologie come abbiamo visto e di, eh, di studio diciamo, interdisciplinare perché questo processo di transizione dall'agricoltura industriale all'agricoltura agroecologica non si ferma come abbiamo già detto a livello di produzione. A filiere globali, a un consumo di massa e a uno scarso legame col territorio bisogna sostituire la costruzione di filiere locali, di un consumo consapevole e di un forte legame con il territorio. Questo ci consentirà anche di perseguire la sostenibilità dei territori su cui eh, dobbiamo costruire questi, questi percorsi, cioè ci consente di costruire eh, percorsi che in, ci consentono di recuperare i territori marginali abbandonati, meno produttivi che non potranno mai competere a livello internazionale all, in, in termini di costi di produzione noi possiamo competere solo sulla qualità, sulla qualità di prodotto e più in generale sulla qualità dell'ambiente e sulla qualità sociale, quindi sulla salute sulla salute e sul benessere delle popolazioni e dobbiamo lavorare anche sul consumo perché già oggi se accanto a un modello di produzione sostenibile associamo delle diete più, più eh, salutari noi potremmo sf sfamare circa 10 miliardi di persone e, e parallelamente potremmo ridurre di circa il 20% il numero dei morti legati a disordini alimentari, parliamo di circa 11 milioni. Chiudo con un consiglio di lettura che è Furore di John Steinbeck. È un libro profetico del 1939 che descrive con una lucidità incredibile le implicazioni, soprattutto sociali, del processo di industrializzazione dell'agricoltura. La cosa più incredibile è che alcune pagine descrivono perfettamente quello che sta succedendo ancora ora, non solo nei paesi poveri, ma anche nei Paesi cosiddetti più sviluppati. Ecco, un processo di trasformazione dei sistemi agroalimentari che porta ricchezza per pochi e miseria per molti. Grazie.